Ok, quando è che sei partito? Sono partito il 2 aprile del 2013. E che cosa ti ha ispirato a compiere questa impresa? Allora, diciamo che sono, due, sono state due motivazioni concatenate. Prima c'è stata la volontà appunto di mm, rilanciare quello che è il piacere comune nei riguardi dell'uomo. Come dicevo prima, spesso la gente ha paura degli altri, ha paura di ciò che non si conosce a bordo di tante cose. Alla televisione continuano a mandare messaggi di messaggi negativi di brutte notizie di omicidi assalti ovviamente ci sono non sono cose inventate no a volte se ne inventano comunque è, è vero c'è la guerra c'è la gente che ammazza c'è la gente che stucca mm -hmm. la cosa che comunque mi ha fatto impressione è che si parlava tanto di cose negative si dava tanto risalto alle cose negative si continua torna e invece le cose positive passano in secondo piano mm -hmm. è molto meno e tutto il buono che si sta facendo, Io invece sono convinto che se il mondo va avanti è perché il buono, come, già, come minimo, sia la pari, però ci sia si diciamo, un 50% più uno del buono che viene fatto rispetto al, al cattivo. Mm -hmm. E quindi questo mio viaggio eh, è stato motivato anche dal fatto di voler eh, mandare un messaggio positivo all'umanità, per pur, eh, pur piccola sia stata la. La quantità di persone che sono riuscito a raggiungere comunque, eh, questa era la volontà.